Benissimo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con il lavaggio della Porsche Bene, eccoci in questo secondo episodio del detailing della Porsche Dobbiamo fare tutti gli interni come promesso Iniziamo subito, ma prima ragazzi vi siete iscritti al canale? Avete seguito i profili Instagram per partecipare all'estrazione? Molto bene, molto bravi, andiamo, vai! Che meraviglia signori, Top End, Claudio di Top End lo trovate qui su Instagram. Guardate che lavoretto di fino che sta facendo all'interno di questa 997. Vi facciamo vedere il prima e il dopo utilizzando il leather quick detailer. E con la spazzola iniziamo a fare movimenti circolari. Panno pulito in mano e andiamo a rimuovere il Leather Quick Detailer con un'azione di swipe in un unico verso. Nel lato trattato la pelle è tornata opaca, mentre di qua è sporca e quindi è più lucida. Questo è prima del trattamento e questo è dopo. Prima, dopo. a slice of apple pie wanna see my mind baby you just join my ride getting ready for the weekend popping bubbles through the ceiling sure i got dough but don't need it cause all i want is your healing Madonna, cioè praticamente. lo puoi leccare. Sure I got though, The one calling all the shots, shots, shots, shots Whether you're ready or not riprodotta fedelmente in ogni singolo dettaglio Bellissimo, incredibile guarda che roba guarda che roba dove eravamo rimasti siamo a buon punto ma facciamo un piccolo riassunto abbiamo cominciato con i tamponi in lana nella seconda fase invece utilizzeremo dei tamponi per la finitura tamponi di cui vi lascio un link in descrizione qui sotto andate a vedere Guarda lo sportello, l'ho lasciato così per farti capire com'era la Porsche quando è entrata. Questa è massacrata. E qui, oltre ad essere massacrata, è anche molto opaca. Guarda questa immagine, qui è quando abbiamo fatto il test drive e la macchina non era stata lucidata. Mentre in questa zona già siamo passati con il primo step e la situazione è decisamente migliorata. E qui, facciamo vedere qui. Sali? Facendoti vedere le immagini del prima e il dopo puoi capire meglio com'era combinata quando l'abbiamo presa. Sotto la luce del sole puoi vedere questi swirl che sono veramente, veramente anti-estetici. Quindi se ti stai chiedendo quali sono gli step, semplificando un po' le cose, il primo e il secondo step corrispondono a lana con pasta honey numero 1 e tampone per finitura con pasta honey numero 3. Già con questi due step ottieni un bel risultato. Andiamo avanti. Pain a picture of a face, a face I was in here. to love you anyway you the world like I promised I would Sono arrivati anche i tappi nuovi E sono contento dunque ho finito di lucidare tutta la porsche sono soddisfatto molto soddisfatto però purtroppo qui sul cofano e su questo fender ma anche sul sinistro ci sono delle sassate di cui abbiamo già parlato e lì non ci si può fare molto quindi io voglio che questa macchina sia veramente perfetta quindi ho deciso che rimonto le ruote i sedili e questa macchina adesso Vada Gasparro 128 Newton metro per il serraggio dei bulloni dei cerchi della Porsche Quindi poi deve rientrare inevitabilmente qui per essere lavata e per dare l'ultimo step ovvero la, la cera perché deve brillare deve splendere vi farò vedere il prima e il dopo nel prossimo video di quando è entrata che era piena di graffi e adesso invece che è molto bella Che dire, signori, spero vivamente che questo video sia stato utile. Ricordati che puoi vincere il kit dei prodotti che ho utilizzato per questo mega detailing di questa 997. Devi iscriverti al canale, lasciare un like e seguire i due profili Instagram di Officina del Pilota e Car Care. Alla fine della prossima settimana faremo l'estrazione per vedere chi di voi ha vinto. Quindi ragazzi, buona fortuna, mi raccomando seguite tutti gli step e noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video definitivo del Porsche completato ciao e grazie per l'ascolto